Ciao io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video voglio darti alcuni suggerimenti per realizzare il tuo sito web se hai una azienda agricola. del sito web per un'azienda agricola perché sicuramente un settore che non solo nella nostra regione la sardegna ma in tutta italia sta vivendo una fase di grande rinascita e rilancio ci sono anche tanti ehm, sovvenzioni e tanti finanziamenti a vantaggio delle aziende agricole per eh, il lancio appunto e le infrastrutture digitali quindi per l'utilizzazione del digitale nelle aziende agricole non solo come digitale di processo per esempio nel campo pensiamo semplicemente a tutta la tecnologia dei droni e delle misurazioni che vengono fatte oggi in agricoltura attraverso gli strumenti digitali ma proprio per portare le eh, aziende agricole eh, sul digitale quindi sul web l'azienda agricola è un'azienda che ovviamente ha una storicità molto forte con la terra si tratta di aziende appunto che si occupano lo dice la parola stessa della produzione di prodotti naturali della terra però queste aziende oggi si stanno diversificando cioè sono tante le aziende agricole che non stanno solo ed esclusivamente puntando sulla produzione agroalimentare, sono infatti sempre più diffusi in Italia li conosciamo mai tutti gli agriturismi che sono poi una derivazione della recettività um, e della ristorazione di quelle che sono le aziende agricole e quindi delle aziende che oltre a lavorare i prodotti della terra decidono di offrirli direttamente come se fossero dei ristoranti alle, ai propri insomma, ai propri clienti. Dal l'agriturismo che diciamo è una naturale in qualche modo derivazione dell'azienda agricola poi troviamo aziende agricole che eh, vendono direttamente o che cercano di vendere direttamente i loro prodotti online e quindi non è raro trovare dei piccoli shop eh, all'interno dei siti delle aziende agricole magari propriamente dedicati alla vendita dei loro prodotti formaggi eh, miele eh, salumi eccetera ed ancora tante sono le aziende agricole che è forti del rapporto e dell'interesse che le persone manifestano sempre di più con il turismo esperienziale con la eh, riscoperta della natura offrono ricettività turistica e quindi ecco che tante aziende agricole iniziano a creare all'interno dei loro siti e a mettere ecco, in, in vendita diciamo così eh, le proprie camere o a creare proprio delle stanze apposta all'interno delle aziende agricole e quindi a fare anche degli investimenti strutturali più importanti per eh, trasformare anche quella parte della loro attività che può essere una attività di B&B o comunque di pernottamento all'interno dell'azienda ma non solo sono tantissimi quelli che fanno i laboratori ehm, di cucina eh, e quindi aziende agricole che spiegano proprio alle persone come si fa il formaggio come si conservano i salumi come si produce il miele a seconda poi della dimensione della struttura dell'azienda agricola ci sono le, anche le fattorie didattiche quindi per quelle aziende che oltre alla parte propriamente agricola hanno anche la parte dell'allevamento dove ci sono magari degli animali quindi possono per esempio oh, strutturare dei percorsi con eh, le scuole con i bambini oppure semplicemente con le persone interessate ad avvicinarsi e a scoprire un mondo che oramai sembra un mondo del passato ma che invece oggi ritorna alla ribalta come un elemento fondamentale della nostra tradizione culturale. Ecco quindi che avere un sito web per un'azienda agricola significa avere anche una vetrina, chiamiamola così, eh, digitale per poter presentare tutti quelli che sono i servizi che un'azienda agricola può appunto offrire il sito internet diventa quindi un biglietto da visita fruibile da qualsiasi parte eh, del territorio 24 ore su 24 e può essere un sito anche che integra delle funzionalità aggiuntive per esempio la possibilità di prenotare le camere oppure di prenotare il ristorante dei servizi dedicati di avere delle newsletter o di poter addirittura acquistare quindi ritengo che oggi anche per le aziende agricole soprattutto di nuova generazione sia fondamentale valutare l'importanza di avere un sito internet perché più delle volte tutto quello che si fa si stenta a comunicarlo o si pensa che gli altri lo sappiano e invece il sito può essere in questo caso un'occasione fondamentale per portare a conoscenza delle persone che magari vivono nella nostra zona o comunque in un territorio facilmente raggiungibile di tutte le attività che possono essere svolte all'interno dell'azienda agricola se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo se invece hai necessità e stai pensando di realizzare il sito per la tua azienda agricola qua sotto trovi il link per contattarci e per poter richiedere la nostra consulenza la prima ora ti ricordo che è sempre gratuita per tutti grazie